La nostra invitata di oggi è una delle maggiori conoscitrici del partito rivelazione spagnolo podemos la sua ricerca è condensata nel saggio della meltemi podemos un profilo organizzativo indaga sui motivi del sorprendente consenso ricevuto dalla popolazione spagnola eh, benvenuta eh, professoressa fittibaldi eh, incominciamo la, la nostra curiosità è qual è il suo percorso personale con cui è arrivata a questa ricerca e, e al saggio finale? Allora, ehm, in realtà eh, diciamo, è stato un, un, un percorso abbastanza eh, lineare, nel senso che ehm, eh, lavorando, diciamo, studiando, Uh, scienze politiche ho iniziato uh, da subito quando ho potuto quindi con un dottorato di ricerca a lavorare su uh, quello che mi interessava di più della disciplina quindi uh, le uh, forme uh, di organizzazione politica e le forme dell'agire politico diciamo che l'intenzione eh, accademica quindi politologica in questo caso era eh, quella di riportare al centro della scienza politica eh, una prospettiva eh, analitica di studio eh, cioè la prospettiva organizzativa eh, spesso e volentieri eh, diciamo nei libri eh, universitari o nei manuali ancora di più eh, questa prospettiva sebbene Eminente perché appunto in Italia ma non solo ha avuto eh, diciamo degli eminenti studiosi che se ne sono occupati eh, però in realtà ultimamente era abbastanza eh, tralasciata e eh, per me invece eh, mh, come dire racchiude un po' il succo di quello eh, che eh, studiamo e che dovremmo quantomeno eh, conoscere. Per cui l'idea di eh, guardare appunto a una nuova organizzazione politica, una eh, forma politica di successo che in così poco tempo aveva in qualche modo raggiunto eh, diciamo l'apice del successo elettorale ma anche del consenso tra la società civile era un'impresa importante da abbracciare e da condurre. Eh, per cui mh, diciamo che la mia intenzione oltre a quella di riportare al centro eh, del, del dibattito la prospettiva organizzativa e quindi valutare i partiti politici principalmente eh, in qualità di organizzazioni eh, prima di ogni diciamo altra eh, etichetta o classificazione che gli si possa dare poi rispondeva anche all'esigenza di guardare come dire anche eh, non solamente all'aspetto critico negativo eh, che ha colpito ormai da decenni eh, il, il partito politico e quindi che ne ha in qualche modo tratteggiato la sua crisi e il suo anche eh, diciamo piuttosto annunciato ma lento declino eh, l'idea era quindi quella di guardare a qualcosa che riuscisse a funzionare e che eh, diciamo Uh, prendeva insomma come è stato nel caso di Podemos uh, prendeva in considerazione anche un background cioè quello che c'era stato prima uh, spesso si studiano diciamo le organizzazioni politiche chiaramente più di successo o rilevanti per alcuni eh, tratti che possono essere magari ideologici ad esempio, però ehm, non non si trovano così facilmente delle lampanti connessioni con un retroterra anche così vicino culturale come è stato appunto nel caso di Podemos e del movimento degli Indignados che lo ha eh, diciamo preceduto eh, nel, insomma negli anni della crisi economica, quindi eh, cercare di connettere questi due aspetti mi sembrava rilevante così come farlo in un'ottica appunto organizzativa. Potrebbe fare un tentativo di spiegare eh, ai noi italiani, a chi non conosce comunque l'attualità la, eh, politica spagnola, come si è arrivati a, a questa famosa riunione di politologi eh, e all'evento fondativo, praticamente l'incontro al teatro. Di Lapi è un quartiere di Madrid, eh, quindi il, il momento fondativo di Podemos. Sì. Il, mm -hmm. il percorso antecedente sì esatto allora, bisogna sicuramente partire da quello che dicevo prima quindi dalle mobilitazioni dal ciclo di protesta ehm, che in Spagna è identificabile per la maggior parte con il movimento degli indignados ma anche appunto con eh, le piazze gremite di gente e composte dalle famose mareas che appunto esemplificavano e rappresentavano in quelle piazze vari spaccati della società spagnola eh, il mondo diciamo delle della ricerca anche quello della sanità eh, e ehm, c'erano appunto i disoccupati c'erano eh, i movimenti di lotta eh, per la casa quindi una eh, diciamo marea composita e anche eterogenea di eh, persone che cercavano in qualche modo di connettere eh, le loro singole istanze e le loro lotte eh, sotto diciamo l'ombrello della parola chiave che era quella di democrazia. Lo slogan più diffuso era Democrazia reale ora, quindi la richiesta, l'esigenza di una maggiore eh, partecipazione politica, soprattutto che non si esaurisse diciamo, solamente nelle urne, quindi nel momento elettorale, eh, che eh, è appunto molto diciamo, eh, riduttivo per parlare anche insomma, di democrazia in scienza politica, eh, parlare quando si dice che sia, diciamo, siamo in democrazia, essere in presenza di elezioni libere ricorrenti è eh, diciamo essenziale e no? però il livello di democrazia minima, in qualche modo, la soglia diciamo sotto la quale eh, non si può andare, non si può parlare di democrazia. Però non è diciamo, il massimo al quale dobbiamo tendere, quindi andare oltre questo momento elettorale e rendere la democrazia spagnola, in questo caso quindi di un paese diciamo, del sud Europa, più partecipata, attiva e viva, era anche quello di riempire diciamo, eh, di contenuti e di proposte le piazze che si esprimevano in quei giorni. Nel 2011 non solo la Spagna, ma in realtà diciamo, da vari paesi dell'Europa, dell'america latina ma anche degli stati uniti quindi del nord america e del nord africa eh, un ciclo appunto di mobilitazione contro le politiche di austerità soprattutto diciamo nel mondo occidentale ma anche contro eh, diciamo le misure repressive contro le cattive condizioni di vita che eh, i regimi nel nord africa soprattutto avevano imposto si levò questo vento di protesta e eh, diciamo era abbastanza accomunato in tutti i casi dalla esistenza e dalla presenza eh, diciamo dirompente di tanti giovani e diciamo eh, delle giovani generazioni. Però accanto a queste c'erano appunto uh, anche delle, uh, delle esperienze politiche in qualche modo più uh, di, uh, di lungo periodo, no? quindi uh, in piazza non scesero solo Uh, i giovani disillusi e anche come dire, molto uh, malcontenti rispetto alla politica che c'era, ma anche uh, altre organizzazioni politiche che avevano già un passato e quindi già anche un'attività. Questo uh, è stato diciamo, il terreno di base che ha consentito poi a quel gruppo appunto di politologi per la maggior parte, ma anche di scienziati della comunicazione politica, di unirsi eh, e eh, di iniziare a discutere in quella che era una libreria che poi chiuse eh, dopo poco, si chiamava La Marabunta, era una libreria appunto nello storico quartiere multietnico di Lava Pies, e eh, lì eh, i politologi della Complutense, per lo più ricercatori o professori precari, iniziarono a discutere insieme ad alcuni attivisti del movimento Kinsem che nel frattempo si era diciamo, via via esaurito e in un qualche modo si era normalizzato perché eh, si era diciamo, ritornati eh, a una situazione pre-Acampadas, eh, cioè prima appunto dei momenti eh, di piazza partecipati e eh, delle occupazioni delle piazze. L'idea appunto di eh, dialogare con chi in quelle piazze c'era stato e aveva contribuito anche a un'elaborazione intellettuale eh, di quel movimento viene a questo gruppo di eh, scienziati della politica, mh, però coadiuvati anche da un piccolo nucleo eh, di militanti della sinistra anticapitalista spagnola per lo più madrilena eh, che eh, si organizza appunto e cerca eh, di ehm, portare un po' di ehm, discussione in queste riunioni in nella, nella famosa appunto piccola libreria di Lava Da lì, diciamo, seguirono anni di riunioni. Quindi, un percorso eh, abbastanza lungo. Non, non si è trattato, diciamo, di un'improvvisazione, come poi anche un po' giornalisticamente e forse superficialmente, eh, diciamo, c'è stato narrato. Podemos non è nato dall'oggi al domani. C'è stato comunque un. Uh, un, un momento di preparazione che quindi dal 2011 con eh, gli indignados nelle piazze arriva al 2014 con anni appunto di riunioni e incontri fino a, alla decisione, alla ufficializzazione della nascita di questo percorso nel teatro del barrio appunto eh, di Madrid che si trova a Lavapiés, nel teatro del barrio di Lavapiés quando Pablo Iglesias annunciò la volontà eh, di eh, candidarsi eh, diciamo, alle elezioni con, questo, eh, con questa nuova formazione politica eh, e eh, questa idea, eh, questa ipotesi come inizialmente era stata mh, definita era subordinata al raggiungimento di 50.000 firme per appunto proporre la candidatura e probabilmente diciamo, sull'onda dell'entusiasmo, ma anche mh, forte in qualche modo di una necessità che si sentiva in maniera abbastanza diffusa, queste 50.000 firme furono raggiunte, pensate eh, bene, poco più, diciamo, in poco più di un giorno, quindi ehm, anzi addirittura furono eh, triplicate circa, per cui un entusiasmo iniziale misto anche a una eh, capacità, diciamo, di gestire il momento e la finestra di opportunità che si era aperta con il movimento degli indignados, è stato un terreno di preparazione necessario per poi arrivare subito mh, a quella eh, che è stata la proclamazione, diciamo, Uh, ufficiale di Podemos, quindi la sua uh, nascita uh, in qualità di forma uh, politica uh, nel 2014, eh, era nato uh, ufficialmente da soli quattro mesi e eh, Podemos riesce subito a raccogliere un, una diciamo, notevole fetta di consenso elettorale e conquista subito l'8% dei suffragi all'Europarlamento, quindi diciamo, un, eh, un salto oh, rilevante nel, nel panorama politico spagnolo anche che scompaginava il quadro del bipolarismo al quale eh, insomma, tutti gli spagnoli, ma probabilmente in generale anche tutti gli europei erano abituati, quindi l'alternanza quasi forzosa eh, al governo del Partito Popolare e del Partito Socialista dall'altro lato. Ecco, Nel giro di qualche mese la situazione cambia e ehm, nel giro di pochissimo, davvero, dalle elezioni europee, Podemos approda subito nei consigli diciamo, municipali, ehm, nei consigli comunali, quindi di qualche eh, paese, nei consigli eh, regionali e eh, di lì a poco l'approdo diciamo, al governo sarà eh, tracciato in, in maniera abbastanza lineare e mh, riuscendo poi a guadagnare eh, ottime eh, fette e dosi di consenso che in qualche modo è riuscito a stabilizzare anche se ultimamente eh, diciamo al, al ribasso e eh, questo è da dire allora un'ulteriore domanda l, il tentativo di Podemos era quello di eh, convertire l'energia politica eh, che si era riversato nelle piazze eh, di Madrid il, il 15 maggio del 2011, eh, secondo lei è stata una traduzione politica di successo? Allora, eh, direi che dipende, eh, diciamo, cosa si intende per successo e questo, su questo potremmo poi spendere un'altra eh, intervista intera. Successo eh, elettorale, successo politico non necessariamente, diciamo, eh, vanno a coincidere. Ad ogni modo, diciamo, direi che eh, pur... Non volendo Podemos smettere il cappello, come si suol dire eh, in queste occasioni, sul movimento degli indignados, e quindi diciamo sulle eh, rivendicazioni che erano proprie di quel movimento, eh, in realtà ne ha rappresentato diciamo, una traslazione istituzionale, nel senso che eh, diciamo, nella storia in generale eh, i movimenti hanno dei rapporti con eh, dei referenti diciamo istituzionali. Ben inteso questi rapporti eh, non sono necessariamente eh, diciamo consensuali o eh, ottimi possono essere anche di conflitto e di confronto però esiste eh, sempre un nesso diciamo un vincolo organizzativo o anche in qualche mh, senso diciamo culturale emotivo ideologico con un partito che magari siede eh, in parlamento Ecco, questo diciamo, eh, ha voluto fare Podemos e eh, questo si rivede anche nelle espressioni, negli slogan che ehm, il leader Pablo Iglesias ha soprattutto all'inizio ripetuto. Eh, si diceva che Podemos doveva avere mille piedi nelle strade e un piede nelle istituzioni. E questo significava che in qualche modo eh, doveva mantenere quel vincolo organizzativo con il movimento, senza fagocitarlo, cioè senza... Volersi sostituire al movimento. Esistono delle vocazioni differenti, eh, i movimenti, diciamo, per loro natura, smettono di essere tali nel momento in cui si candidano alle elezioni. Nel caso di Podemos, non è avvenuto questo, nel senso che il movimento degli indignados ha fatto un suo percorso. E Podemos, io direi, diciamo è un prodotto, è uno dei prodotti del movimento degli indignados. Diciamo che dopo il, um, la fase di normalizzazione del movimento, quindi dopo che il movimento in qualche modo uh, era rifluito diciamo, nei quartieri oppure nelle organizzazioni che già prima esistevano. Ehm, dopo questo diciamo, era rimasto un terreno abbastanza fertile, fertilizzato appunto da quelle mobilitazioni e nuovi movimenti, eh, nuove occupazioni, nuove librerie indipendenti, nuovi circuiti culturali veri e propri nacquero eh, in vari centri, eh, non solo diciamo, urbani, ma anche in piccoli centri e Podemos ha coperto diciamo, una fetta di questa eredità, ne ha in qualche modo proprio raccolto una parte eh, e eh, è riuscito a eh, traslare appunto su un livello istituzionale le rivendicazioni, eh, le mh, diciamo, istanze che il movimento aveva messo Uh, sul piatto in qualche modo quindi direi piuttosto che Podemos è uno dei prodotti del movimento perché in questo modo si sottolinea anche l'importanza attiva del movimento uh, dire diciamo il contrario dire che Podemos ne rappresenta una traduzione uh, suonerebbe diciamo uh, un po' male sminuirebbe appunto il ruolo attivo invece di produzione uh, del movimento il movimento 15M o degli Indigrados, che dir si voglia, ha avuto diciamo, un ruolo eh, fondamentale per la nuova diciamo, politica spagnola, se così si può dire, perché eh, non solo eh, ha contribuito a delineare delle nuove pratiche organizzative o eh, diciamo, auto-organizzative, ma eh, ha anche contribuito a un dibattito intellettuale culturale eh, tanti appunto eh, futuri membri attivi di Podemos vengono da quel percorso eh, per tanti il movimento Kinsem ha rappresentato una palestra formativa organizzativa intellettuale Uh, e quindi in ultima istanza politica probabilmente insomma con ogni probabilità uh, senza il 15 m Podemos non sarebbe uh, mai nato non sarebbe mai esistito però diciamo anche con altrettanta certezza oserei dire che uh, senza Podemos probabilmente tante di quelle diciamo esigenze rivendicazioni che il movimento portava nelle piazze non sarebbero durate, non si sarebbero poi tradotte in vere e proprie politiche se pensiamo a quella appunto del salario minimo del reddito diciamo eh, minimo sono tutte rivendicazioni che eh, erano abbastanza fluide e continue in quelle piazze gremite eh, di gente e gremite, gremite appunto di indignados è stato... Quindi un momento, comunque un momento di ripoliticizzazione del, del popolo spagnolo. Cioè eh, Podemos ha contribuito con successo a far tornare la politica alle persone che prima eh, non si interessavano. Sì, diciamo che ha, ha rappresentato in un senso una eh, diciamo politicizzazione ex novo, perché tanti non, non, è, non avevano mai partecipato diciamo, alla politica, non si erano mai affacciati alla politica, invece lo hanno iniziato a fare con, con Podemos. Tanti invece, come appunto dicevo eh, prima, avevano preso parte alle situazioni diciamo, di movimento e di piazza, che eh, dal 2011 erano abbastanza ricorrenti in Spagna e che hanno fatto in qualche modo anche scuola eh, per altre parti d'Europa eh, è stato un, un insieme, diciamo, un mix eh, di eh, energie. Mh, alcuni hanno iniziato a partecipare con il movimento Kinsemme, altri hanno imparato appunto a partecipare con gli indignados e hanno poi in qualche modo messo al servizio di un nuovo partito quello che avevano appreso, se pensiamo anche ad esempio al ruolo eh, della tecnologia, dei nuovi media, anche su questo il movimento eh, degli indignados ha rappresentato un utile precedente per Podemos perché eh, tante eh, manifestazioni, accampadas, ehm, venivano lanciate sulle piattaforme uh, social e uh, Podemos ha subito intuito che quello diciamo era eh, un versante eh, interessante da non lasciarsi scappare, quindi è investito da subito e abbastanza diciamo, nel digitale, poi eh, ci sono stati chiaramente dei cambiamenti, anche la pressione in qualche modo governativa e eh, diciamo, del tempo ha inciso nella definizione poi del, della strada che Podemos ha preso e che quindi si è in qualche, rivelata in qualche modo più tradizionale diciamo di quella innovativa che aveva eh, in qualche modo auspicato all'inizio però eh, anche su questo diciamo c'è un ruolo eh, di apprendimento c'è un processo di apprendimento che Podemos eh, per il quale credo che Podemos sia in qualche modo debitore rispetto appunto al, al movimento. Eh, una domanda sicuramente non facile, lo vedi possibile eh, la formazione di un partito in movimento con le stesse potenzialità di Podemos in Italia? Nel periodo allora, cioè, ehm, futuro? Direi diciamo eh, forse un po' cinicamente di no, nel senso che ehm, questo treno in qualche modo è passato per, per il nostro paese, o meglio, ehm, Podemos mh, nasce come appunto dicevo dopo un forte movimento di piazza, eh, non è nato diciamo dal nulla, non, non si è costituito in qualche mese, eh, ma eh, è stato appunto un processo in qualche modo una, mh, di lunga durata, quindi ehm, l'idea diciamo è a sua volta il movimento degli Indignados non è nato, diciamo, dal nulla, è nato sull'onda di una forte crisi economico-finanziaria, quella del 2007-2008, la grande recessione, che ha in qualche modo, diciamo, eh, impresso un'accelerazione anche eh, ai eh, processi di: eh, una maggiore democratizzazione e eh, di una maggiore partecipazione che soprattutto le giovani generazioni sentivano sulla propria pelle come un'esigenza vera e propria, eh, chiaramente spinti anche da condizioni socio-economiche eh, disastrose, la maggior parte dei giovani risultava disoccupato o precario, quindi diciamo c'è un retroterra in qualche modo materiale importante no? crisi economica nascita del movimento e poi diciamo, raccolta eh, di questa eredità da parte di un partito e traslazione istituzionale, ecco è un processo che non può in qualche modo eh, diciamo, significare eh, in una singola di queste tappe ma significa e ha senso se diciamo è interpretato come un continuum per cui nel nostro caso quando anche appunto l'Italia eh, come tutto il mondo eh, ormai appunto, è sempre più chiaro che si tratta anche di eh, crisi, crisi cicliche e ricorrenti quando anche noi abbiamo vissuto questo momento di crisi in realtà queste energie nel nostro caso sono state raccolte da un altro movimento, il Movimento 5 Stelle, che eh, si pone eh, in maniera differente, diciamo, rispetto a Podemos. C'era chiaramente anche qui, anche nel nostro caso, un sentimento, diciamo, di malcontento, di delusione, anche, diciamo, Ehm, la necessità di creare, di costituire una reazione diciamo, non in senso eh, negativo e questo però è stato raccolto da quello che poi è diventato appunto il Movimento 5 Stelle che eh, con diciamo, la sua eh, retorica anticasta ha anche raccolto addirittura più consensi di Podemos e che però diciamo... Eh, si presenta con un livello di radicalità in qualche modo diverso ehm, e anche diciamo, con la volontà di portare un mutamento sistemico politico ehm, differente, eh, diciamo che eh, alcune battaglie no, sono anche mh, riconoscibili in entrambe le forze. Eh, se si pensa appunto proprio al reddito eh, di cittadinanza nel nostro caso anche eh, diciamo ci sono degli equivalenti nel sistema spagnolo che hanno rappresentato dei cavalli di battaglia per Podemos però per esempio Podemos ha avuto delle posizioni da subito chiare sulla questione eh, migranti, sulla questione migratoria eh, mentre nel caso del Movimento 5 Stelle diciamo l'ambiguità ha regnato eh, sovrana, ecco continua in qualche caso anche a farlo se si pensa oggi eh, diciamo per fare un salto anche nell'attualità eh, a quello che sta succedendo anche con il DDL ZAN con i conflitti in qualche modo interni di natura diciamo politica eh, ideologica quindi su quello che si vuole fare si vuole proporre eh, al paese ecco su questo, diciamo, Podemos eh, rappresenta un'altra storia e poggia eh, sicuramente i suoi piedi sulle spalle ehm, di una sinistra radicale, cosa che non è eh, assolutamente diciamo, identificabile in maniera così chiara nel caso dei 5 Stelle, se non eh, diciamo in parte magari per più poche diciamo, per piccole fette eh, di eh, elettori che pure diciamo, dalla sinistra eh, diciamo, hanno dato il proprio voto al Movimento 5 Stelle, ma non è identificabile in qualche modo una connessione eh, così salda come invece nel caso di Podemos. Benissimo, allora passiamo ora alla al cuore, credo, del saggio, la parte organizzativa. Allora, ehm, quello che si è percepito qui in Italia eh, è il fatto che Podemos comunque è iniziato in una maniera velocissima eh, scegliendo di eh, trasformarsi in una macchina da guerra elettorale, nel senso cioè dall'inizio erano coscienti di questo conflitto fra tra rappresentare... Eh, la società civile o eh, diventare una macchina di guerra elettorale eh, ci può introdurre cioè, questa cosa ehm, è continua c'è sempre questo dibattito all'interno oppure si è stabilizzato in una delle due possibilità allora eh... In generale, in generale partirei, partirei con il dire che ehm, un'organizzazione politica è tale perché al suo interno è complessa e ehm, l'idea di macchina da guerra elettorale piuttosto che in qualche modo diciamo, base ehm, orizzontale del partito sono in contraddizione eh, solo se eh, si ha uno sguardo superficiale, credo, perché eh, un partito, una macchina organizzativa, come dicevamo prima, Uh, e come appunto una buona parte anche della letteratura politologica ha sostenuto, i partiti prima di ogni altra cosa sono organizzazioni e quindi un'organizzazione per funzionare deve essere anche differenziata al suo interno, oltre che complessa, no? diversificata, per cui è necessaria uh, la parte diciamo, di vertice anche una parte diciamo, eh, appara di apparato che eh, con disprezzo spesso si definisce burocratica, perché appunto ci sono stati poi nella storia delle degenerazioni di questo. Però eh, una parte sana appunto di apparato e di organizzazione, quindi di vertice, è necessaria. È chiaro che è difficile eh, definire un equilibrio funzionante tra la parte eh, diciamo eh, centrale, eh, il nucleo organizzativo, e, che è tendenzialmente anche gerarchico, cioè organizzato secondo appunto una progressione anche di ruoli e di responsabilità, questa va diciamo in qualche modo equilibrata e mixata con eh, la base del partito però mh, non credo diciamo che nessun Partito possa reggersi e possa mantenersi senza la propria base al contrario nessuna base eh, di partito può esistere senza diciamo una direzione senza un vertice perciò eh, tutto sta in qualche modo nell'imparare oppure nel volere in qualche modo eh, conciliare eh, queste due eh, diciamo um, parti fondamentali dell'organizzazione entrambe come dice necessarie eh, ma non sufficienti diciamo l'una senza, eh, senza l'altra all'interno eh, del, del partito questo dibattito in qualche modo è latente cioè continua ad esistere, ad avere senso, però ehm, in qualche modo si è anche eh, risolto un po' eh, con la pratica nel momento in cui eh, si è eh, diciamo giunti mh, al governo le responsabilità anche di una forza politica, eh, se uno non è diciamo idealista, ma invece eh, al contrario realista, crescono necessariamente. Per cui, eh, avere dei ruoli e delle responsabilità è fondamentale per costruire qualcosa che duri e che funzioni allo stesso tempo quindi ehm, credo che in questo, anche in questo momento che per Podemos è complicato però eh, diciamo eh, è evidente che in qualche modo una stabilizzazione del modello si sia eh, trovata e che funzioni esiste Diciamo un partito che risulta sempre più eh, in qualche modo anche radicato nel territorio, perché ci sono stati dei cambiamenti organizzativi con gli ultimi eh, due congressi in special modo, quindi il terzo e il quarto, e eh, si è investito molto di più diciamo, in quello che è l'ancoraggio più tradizionale eh, del partito, quello che lo ha rappresentato da subito, quindi i circoli, la militanza eh, di base, quindi il partito sul territorio, e dall'altro lato si è eh, progressivamente disinvestito in quel partito, diciamo online, digitale, che comunque gli ha fruttato una buona dose di consensi, soprattutto all'inizio. Bene, ehm, allora mh, le pongo questa domanda, mh, mi piacerebbe eh, che la sua risposta fosse comparativa con la situazione italiana. Eh, nel senso, quali sono le peculiarità, se esistono, le peculiarità organizzative e la maniera di finanziarsi di Podemos rispetto eh, agli altri partiti in, in genere? Ma alla situazione italiana. Eh, sì, diciamo, eh, parto quindi dalla fine del, dell'ultima dell risposta perché eh, sono connesse. Il digitale, per esempio, eh, ha rappresentato una peculiarità nel caso eh, di Podemos. Una peculiarità perché? Perché, ad esempio, rispetto al Movimento ehm, 5 Stelle, eh, Podemos non ha, eh, diciamo, ha usato allo stesso tempo una retorica diciamo anche mh, molto digitale però con, affiancata diciamo, da una pratica eh, meno verticale su questo, quindi l'uso diciamo, del digitale in effetti è stato eh, più plasmato eh, sull'idea eh, di orizzontalità, di fluidità, eh, di leggerezza che l'organizzazione voleva costruire. Era eh, chiaro che eh, diciamo, bisognava in qualche modo anche rompere con i modelli diciamo, di militanza classica, no? quelli a 360 gradi che ti portano eh, alle riunioni serali dopo che magari hai lavorato otto ore al giorno, sei andata a casa... A eh, diciamo, sistemare la casa, preparare la cena, accudire eh, parte della famiglia e poi eh, ti eh, occupi. Diciamo occupi il tuo tempo in militanza politica. Ecco questo modello in, quel, in quella fase, e, e direi io diciamo anche in questa, in alcuni casi è insostenibile per tante persone, perché diciamo i modelli di lavoro e di vita non lo rendono più possibile. Eh, ci sono dei tempi troppo. Diciamo, Troppo eh, frettolosi. Quindi Podemos ha inteso questa cosa e ha detto, ha deciso in qualche modo di raccogliere questa sfida e di creare un tipo, diciamo, di militanza che in qualche modo fosse aperta a tutti. Allora, chi, diciamo, si, si rivedeva e aveva tempo, risorse, disposizione eh, per, diciamo, impegnarsi in una militanza di tipo più tradizionale, lo faceva e lo faceva partecipando nei circoli, nelle assemblee, eh, andando diciamo, a fare le campagne elettorali eh, per strada, ehm, partecipando diciamo, ad atti pubblici. In altri casi c'era anche chi questo non poteva farlo o anche semplicemente diciamo, non aveva l'intenzione di dedicare tutto questo grado e questo livello di impegno e così ehm, partecipava magari semplicemente con un click intervenendo nella piattaforma contribuendo ad esempio alla scrittura eh, dei programmi eh, politici piuttosto che scegliendo e selezionando un, canti, un candidato a, per una carica pubblica oppure diciamo, interna al partito, anche quella in qualche modo è stata partecipazione, ha contribuito a creare eh, in qualche modo questo, ehm, questo senso diciamo, comune intorno al partito per cui questa è sicuramente una peculiarità la capacità di eh, ibridare, di mixare differenti culture anche politiche, di rendere quindi più eterogenea, eh, anche più eterogenei gli stili di partecipazione, quindi consentendo a tutti di trovare il proprio posto in qualche modo e eh, Podemos è molto, ha rappresentato diciamo un'innovazione nel panorama eh, spagnolo ma eh, credo appunto anche a livello europeo per esempio anche sul metodo di finanziamento non ha eh, non si finanzia con eh, il credito bancario bensì diciamo a ...messo in piedi degli strumenti, diciamo, grassroots, cioè dal basso, uh, di crowdfunding, di microcredito, quindi mh, tutti quelli che vogliono possono, per esempio, decidere di prestare al partito per la propria eh, per la campagna elettorale... Una somma di denaro. Che poi, quando diciamo, il partito a fine eh, diciamo, eh, campagna e quindi a fine a chiusura eh, diciamo, della fase elettorale, nel momento in cui si vanno a contare i voti e quindi si definisce anche la somma di finanziamento pubblico, il partito restituisce questo credito che ciascun hm, diciamo, attivista, elettore, simpatizzante. Può aver eh, concesso e donato insomma concesso in prestito in questo caso al partito nel caso invece del crowdfunding si tratta di una vera e propria donazione poi ci sono anche dei massimali per far sì che non si diciamo monopolizzi anche il tipo di investimento no per non dipendere da un da un privato per esempio e quindi questo sicuramente ha significato un'innovazione in, un in termini organizzativi, in termini diciamo anche eh, sistemici perché in qualche modo ha spinto diciamo, ad innovazione anche gli altri partiti, a uno svecchiamento in questo, a una maggiore trasparenza. Podemos pubblicava i bilanci sul sito così come le dichiarazioni dei beni eh, dei suoi eletti, ora questa è una pratica che via via diciamo anche in questo caso con l'istituzionalizzazione del partito è un pochino eh, diciamo eh, rallentato e quindi in qualche modo eh, anche su questo Podemos si è normalizzato si può dire però è nato con questa intenzione e in qualche modo questa diciamo dipendenza dal percorso è ancora entra in insomma si può ancora intravedere. Ehm, credo che usassero una forma di decurt decurtazione del loro stipendio da parlamentari ehm, al pari del, ehm, dei deputati del Movimento 5 Stelle ehm, la parte eh, che loro trattengono a memoria, ma mi sbaglio, era un uh, moltiplicatore del salario minimo eh, interprofessionale. E la parte che non trattenevano viene poi riusata dal partito oppure come il Movimento 5 Stelle fanno una specie di donazioni? Allora praticamente se non, se non erro perché anche in questo è cambiata eh, comunque l'impostazione del partito, Podemos eh, aveva mh, in qualche modo eh, deciso che i suoi eletti diciamo, non potessero guadagnare più di tre volte il salario minimo che era eh, diciamo all'inizio del 2014 fissato sui 700 euro. Eh, con le battaglie diciamo, che Podemos in primis ha contribuito a realizzare, il salario minimo si è elevato e è arrivato a circa 1000 euro. Significava che quindi anche il salario dei singoli eletti del partito sarebbe cresciuto, secondo diciamo, eh, la direzione di Podemos sarebbe cresciuto troppo. Per cui c'è stata una ridefinizione eh, e diciamo c'è un livello di decortazione in qualche modo dello stipendio da parlamentare, deputato e via dicendo diversa. Eh, quello che all'inizio non, ehm, non era diciamo non rientrava nella parte di salario che era destinata al singolo eletto e che continua diciamo, comunque eh, così ad essere perché c'è sempre diciamo, un massimale a cui eh, si può eh, arrivare per lo stipendio, c'è cioè comunque un tetto. La parte in eccesso che dal partito veniva e viene giudicata in eccesso va in fondi che per esempio vanno ad alimentare alcuni progetti che il partito finanzia. Ci sono eh, dei progetti mh, di quartiere, eh, delle sorte, una sorta diciamo, eh, di eh, rete di start-up che si mette in piedi, dei processi diciamo, partecipativi. Anche, anche in questo caso si tratta appunto di processi partecipativi eh, attraverso i quali viene deciso a cosa destinare queste somme e poi diciamo l'area di finanziaria del partito si occupa di traghettare appunto queste cifre verso progetti che online vengono votati dal suo punto di vista probabilmente ha avuto la possibilità di entrare in contatto di intervistare parti importanti del partito Tempo fa, leggendo un'intervista di uno psicologo argentino naturalizzato spagnolo, Jorge Alemán, appena dopo una coppia di sue interviste nel suo canale YouTube, a giorni di distanza, prima Inigo Erejón e poi Pablo Iglesias, in questa intervista era successo il divorzio, diciamo, la separazione. Eh, descriveva questa energia, questa foga messa nel distruggere quello che loro avevano costruito eh, con il concetto freudiano di narcisismo delle piccole differenze eh, dal tuo punto di vista eh, quanto ritieni importante queste dinamiche psicologiche nei vari eh, momenti di crisi all'interno del partito eh, di Podemos? Eh, va bene, premetto che non, non mi intendo appunto di psicoanalisi, quindi eh, faccio diciamo eh, un, um, un riferimento invece a quello che possono essere appunto le tensioni eh, soggettive all'interno delle organizzazioni o soggettiviste, che, mh, quindi diciamo in maniera eh, come dire, più negativa, con una eh, caratterizzazione più negativa. È chiaro che eh, sono sempre, diciamo, dietro l'angolo la tentazione del potere personale all'interno delle organizzazioni politiche, diciamo, sarebbe in qualche modo ingenuo e naif non, eh, non immaginare che ci sia. Ci sono queste tentazioni, però io credo che nel caso appunto di Podemos così come in tanti altri soprattutto diciamo ai noi cari anche alla sinistra eh, in realtà si tratta spesso diciamo, e eh, forse poco volentieri di differenze eh, ideologiche cioè di un differente posizionamento su, eh, sul tipo di cambiamento da conseguire e sulle modalità con le quali si vuole conseguire nel caso ad esempio di R. Con. Uh, era evidente, diciamo, da subito la spinta uh, ereconista, appunto così come è stata definita, perché poi, appunto, questo personalismo è evidente anche nelle etichette che si danno, diciamo, alle correnti uh, interne. Per cui, il Recon ha rappresentato un'anima fondamentale del partito, è stato uno dei fondatori, ha contribuito appunto alla sua nascita e quindi al suo successo, io credo in maniera, eh, al successo in maniera ancora più forte di Pablo Iglesias perché è stata eh, diciamo, fondamentale quell'idea di trasversalità veicolata soprattutto dalle esperienze del populismo latinoamericano che delle quali Recon era eh, una, un, un, diciamo, un giovanissimo studioso, per cui ehm, l'idea di trasversalità, l'idea di senso comune, ehm, l'idea di eh, connettere quelle esperienze di eh, populismo Uh, a uh, un'ideologia in qualche modo di sinistra uh, a una lettura gramsciana ad esempio della società uh, e quindi anche del partito politico è stata fondamentale per aprire diciamo la strada al successo uh, nel caso di Podemos um, però uh, la linea maggioritaria uh, come tutti i congressi hanno dimostrato era quella uh, pablista per così dire appunto rappresentata da Pablo Iglesias, tant'è che è stato diciamo, rieletto per tre volte segretario generale e si è dimesso ora da poco, dopo la sconfitta diciamo, alle elezioni ehm, della Comunità di Madrid. Però ehm, è chiaro che eh, più che di personalismi, che magari eh, diciamo, ne sono una componente eh, sicura, però eh, in questo caso si tratta proprio di un differente posizionamento ideologico eh, sul eh, cambiamento da conseguire e su come conseguirlo. Per esempio eh, nei discorsi di Pablo Iglesias è ricorrente il riferimento alla classe lavora lavoratrice, nel caso invece di R. Con il riferimento, diciamo il referente empirico del partito era ed è sempre stato il popolo. Sembra una questione eh, di fino, ma è una questione, diciamo, di rimente nell'approccio che si ha eh, alla politica e quindi anche all'organizzazione, scegliere di ehm, parlare del 99% contro l'1% oppure di classe eh, popolare, classe lavoratrice verso, versus classe padronale in realtà pone una differenza notevole e eh, probabilmente incide anche sulla linea eh, diciamo di successo e di consenso che il partito può avere, mh, la trasversalità delle origini che tanti in Podemos continuano tuttora ad invocare non c'è più. Podemos ha fatto un passaggio eh, di eh, grado, si è in qualche modo fidelizzato a un percorso politico unendosi eh, anche a di schierda unida il partito diciamo, della sinistra radicale spagnola. Di riferimento e in questo modo ha sancito, diciamo, il suo passaggio di stato eh, da eh, movimento in qualche modo partito-movimento trasversale e approdato a un modello organizzativo più eh, verticale anche più tradizionale questo chiaramente eh, lo dico per precisazione non è eh, diciamo una, un giudizio di valore negativo nel, nel mio caso eh, però eh, è un dato di fatto quindi mh, sposando in qualche modo una linea più classica eh, ha eh, scelto di posizionarsi più chiaramente a sinistra e anche di delineare un modello organizzativo più tradizionale una domanda brevissima, poi concludiamo. E secondo lei, il, questa trasformazione, questa, ehm, questo passaggio dei ruoli da mh, prettamente maschile, almeno dal punto di vista rappresentativo verso l'esterno, a questa nuova configurazione con ehm, più leader femminili, eh, farà parte della sua ricerca, lo vede in maniera positiva, della sua ricerca futura? Eh, ma allora, in generale sì, lo vedo in maniera positiva per vari, eh, per vari, insomma, per vari ordini di, di ragione, nel senso che eh, è una questione positiva perché aiuta appunto a una femminilizzazione anche della politica, eh, l'idea eh, diciamo di abituare in generale le persone eh, a... a diverse eh, diversi generi eh, credo che sia diciamo un avanzamento per, per la società e credo che podemos abbia eh, con umiltà in qualche modo dato il suo contributo su questo eh, è sempre stato un cavallo di battaglia del partito diciamo quello eh, della questione di genere eh, e ehm, in qualche modo lo ha dimostrato anche con l'approvazione appunto delle, mh, ad esempio della legge contro la violenza di genere sul, mh, della, per la legge eh, sul congedo di paternità ad esempio eh, dove vengono equiparati no? anche eh, dei diciamo ruoli sociali in qualche modo quindi credo che anche eh, il cambio di leadership sia vantaggioso uh, in un caso perché contribuisce a non uh, far identificare il partito con una singola persona quindi con un leader e quindi diciamo in qualche modo uh, separa uh, le, le, le vite la vita biologica in qualche modo uh, del leader da quella uh, del, del partito uh, e, uh, e quindi sicuramente anche in controtendenza rispetto rispetto diciamo eh, alla personalizzazione imperante e generale che vediamo eh, in politica. Dall'altro lato anche perché si tratta di un cambio di leadership, come dicevamo prima, al femminile. Che eh, non è diciamo, scontato visto che, per esempio, nel nostro paese eh, l'unica leader donna è eh, una leader di un partito di ehm, diciamo, destra radicale, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e eh, anche questo diciamo, è rappresentativo, eh, la differenza, diciamo, lo scostamento tra la narrazione, la. Uh, ideologia anche in qualche modo, anche qui non lo dico in senso negativo, valoriale, ma come un dato di fatto, da, dalla pratica, no? dalla prassi che in qualche modo uh, si mette in piedi. Podemos ha, diciamo sta via via mettendo in piedi un percorso coerente, ha uh, um, deciso di non... Fare identificare un partito con un leader e per di più questo cambio di leadership è stato eh, al femminile, eh, peraltro con una persona che ha all'interno del partito comunque fatto, diciamo, anche eh, una gavetta in qualche modo, quindi eh, facendo dei passaggi intermedi partendo dalla base, avendo poi eh, degli incarichi eh, e delle mh, interni e eh, essendo poi eletta anche deputata e questo diciamo è stato eh, un um, un percorso credo abbastanza mh, lineare e classico anche per una carriera politica, come credo che, diciamo, sia in qualche modo anche giusto che avvenga. Quindi, non. L'idea di un passaggio di leadership eh, in, all'interno del quale magari non si va neanche a conoscere eh, la persona che subentra, se pensiamo per esempio al Movimento 5 Stelle abbiamo imparato a conoscere Conte, ora con questa diciamo, grande eh, disputa sulla leadership del movimento, lo abbiamo imparato a conoscere eh, in un momento particolare eh, per il nostro paese come chiaramente per il mondo quello della crisi pandemica ma eh, diciamo fino a qualche anno fa Conte era un perfetto diciamo sconosciuto nel senso era una persona eh, anonima, comune, eh, normale come eh, come tante ma che non diciamo aveva avuto dei pregressi attivi in politica invece in questo caso eh, c'è un percorso più tradizionale Ione Belarra e comunque quindi la nuova segretaria eh, ha fatto questo percorso diciamo all'interno dell'organizzazione abbracciando molte battaglie tra quelle eh, tra, que tra queste appunto anche quella della femminilizzazione della politica e in qualche modo la mh, impersonifica una allora... Abbiamo speranza di leggerla in futuro su questo tema, su questi nuovi risvolti, questa nuova trasformazione, credo che sia il primo precedente in assoluto nei partiti conosciuti, dove la presenza femminile è così, almeno nelle, nella parte dirigente è così evidente. Eh, ultima domanda, allora, in questo momento storico quanto per lei è urgente costruire un nuovo partito che rappresenti eh, le istanze e gli interessi della collettività eh, italiana? È appunto eh, la, la, la domanda, diciamo, da un milione di euro. Mm. Io credo che diciamo personalmente e quindi in qualche modo mi spoglio dai panni della studiosa, ehm, credo che ci sia eh, questa eh, esigenza, eh, però eh, in qualche modo che non la si possa nemmeno idealizzare, nel senso le mh, esigenze in quanto tali eh, sono eh, diciamo dei eh, del, delle, delle cose evidentemente riconosciute e condivise, per cui se l'esigenza c'è in qualche modo eh, sia eh, chi eh, si impegna sul terreno politico eh, deve raccogliere eh, questa, mh, questa uh, volontà e sia deve contribuire in qualche modo a crearla. Eh, spesso e volentieri diciamo siamo dinanzi nel nostro caso anche a tante coscienze eh, addormentate eh, e eh, compito diciamo di chi è impegnato attivamente in politica è quello diciamo eh, di, di svegliarle mh, non necessariamente con una funzione avanguardista però credo che questo sia essenziale eh, le esigenze ci sono eh, e questo eh, penso che sia eh, diciamo la Lampante, se vediamo eh, la progressiva diciamo disillusione il progressivo malcontento di tanti elettori che si può guardare sia eh, sugli indici ad esempio di soddisfazione eh, della democrazia ma anche di eh, fiducia nei, nelle varie istituzioni del nostro paese ecco per esempio i partiti politici occupano nella maggior parte dei casi l'ultimo posto della classifica eh, non è eh, diciamo un, un posto immeritato, eh, nel senso se lo sono meritato tutto, mh, vediamo eh, che su tante questioni, eh, anche a livello magari più, eh, più ridotto, diciamo meno generale, ma più particolare, eh, non sono diciamo, delle presenze assenti totalmente, quindi eh, l'idea, la necessità di eh, costruire eh, una, eh, un in grado di rappresentare chi per esempio non va più a votare, chi eh, è disilluso, chi eh, invece va eh, magari a votare il meno peggio, eh, penso che sia mh, un compito urgente. Va bene, grazie moltissimo per uh, aver risposto a queste nostre questioni e questi nostri dubbi, eh, la ringrazio da parte di tutti. Grazie a voi, buon pomeriggio.